Thank okay. you. Intanto io credo che in un premio del genere sia doveroso parlare dell'antologia arte altrove. Edita dal 60 a cura di Bruno Mancini, è un compendio di opere d'arte varie proveniente per lo più dalle, eh, dalle selezioni delle cinque sezioni della nona edizione del Premio Internazionale 8 milioni. È sicuramente un libro da suggerire a tutti coloro che ritengono l'arte in generale, la poesia in particolare essere qualcosa di più e di meglio della banale sintesi di apparati narrativi prevalentemente ruotanti intorno alla sfera delle emozioni amorose. L'arte come entità autonoma di espressività complessa. L'arte come aggregante per la somatizzazione di emozioni. Queste sono alcune delle potenze che forzano le professionalità artistiche degli autori di questa antologia rendendola promotrice anche complice di una validazione espressiva che forgia pagine simili a momenti di assoluta apnea nel microuniverso circostante e disponibile, senza limite, per l'immersione di lettura degli spettatori catalizzati sulle onde magnetiche che esse umana. L'emotività è la principale caratteristica individuata per dare concretezza alla realizzazione dell'idea ispiratrice di questo volume nelle pagine dell'antologia troverete tanto talento e tanta professionalità e anche tanta capacità di ammaliare il pubblico fortunato di poterla leggere quanta è la modesta che trattiene gli autori delle opere nei compiere imprese che pur essendo proibitive per tanti artisti sarebbero congeniali le loro attitudini se solo decidessero di passare alla sponda del commerciale, disattendendo le spinte passionali che le inducono alla più totale libertà espressiva. Strutturata con un profilo pluritematico, la composizione delle varie sezioni in cui è organizzata arte altrove viene proposta con una serie di tasselli organizzati in base al criterio della matrice culturale, pronta comunque e sempre a far emergere da una pudica riservatezza la scoppiettante vivacità delle seducenti forme di attrazione artistica agli occhi di chi ne sa che leggere i palpiti primitivi poesia ed arti grafiche in prima linea seguite da giornalismo musica e recitazione si srotolano nella ordinata dinamica che compone le pagine di questo libro il tutto articolato in intrecci con sezioni dedicate a nuovi artisti selezionati dalla casa editrice Sextante di Maria Pia Ciaghi, ad artisti segnalati dalle sedie operative dell'Associazione Culturale da Rischi all'Arte d'Iva e da personaggi indicati dal quotidiano Il Dispari di Gaetano Di Meglio, fino alla chiusura del tomo che contiene un florileggio di poesie pubblicate da Promo Noncini con il titolo Promo 1. L'opera grafica che dà forma alle copertine è stata realizzata e gratuitamente messa a nostra disposizione dall'artista di Chiara Fama Jean Fippe, al secolo Gianluigi Filippini, che ringraziamo moltissimo. E spero di aver pronunciato bene il tuo nome Gianluigi, se no perdonami. Arte altrove giunge dopo una lunga storia di piccoli ma continui successi che a partire dal 2009 hanno costruito le premesse per le quali tutte le antologie degli ultimi cinque anni sono state gratificate dalla partecipazione all'edizione Book City e negli ultimi due anni hanno avuto il privilegio di essere mostrati in pubblico nel big stand allestito nel Castello Sforzesco di Milano, insieme ai nomi più altisonanti della letteratura mondiale, insieme alle collane più rinomate delle Maggiori case editrici internazionali e a disposizione di un pubblico numerosissimo, composto da visitatori di provenienza cosmopolita. E eh, a avrebbe dovuto essere presentato in questi giorni nel teatro Franco Parenti, eh, ma siamo certi che, nonostante le difficoltà imposte dall'assoluto rispetto delle norme di difesa e contrasto al Covid-19, riuscirà anche questa volta ad essere al centro di numerose iniziative artistiche e culturali che verranno proposte in biblioteche, in luoghi di incontri pubblici, partendo appunto da questo Book City, che resta un importantissimo evento internazionale, seppure realizzato in questa diffusione online. Noi sappiamo di aver avuto il coraggio di non sottomettere la nostra idealità ai compromessi di tipo commerciale e o peggio di politica commerciale. Sappiamo che i lettori saranno disposti a valutare favorevolmente le opere proposte dai tanti artisti presenti nel volume. Lanciamo quindi alcune nuove promesse di varie arti, offrendo loro uno strumento per emergere dalla penombra, addirittura dal buio, fino ad essere esposti alla viva luce della ribalta pubblicitaria, ove i migliori saranno certamente individuati dai lettori che sapranno ben riconoscere in taluni dei novelli argonauti coloro che avranno ruoli da protagonisti con non lontana affermazione di indubbio valore e io ne sono sicurissimo. Domenico Umbro per il quarto anno consecutivo è presente al Book City di Milano 2020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 Maria Luisa Neri, scrittrice, poetessa, musicista. Laureata in psicologia clinica e indirizzo applicativo presso l'Università della Sapienza di Roma, si è perfezionata per gli aspetti dell'età evolutiva, sui disturbi della sessualità, della devianza, dell'apprendimento e dell'alimentazione. Iscrittasi all'albo ha avviato uno studio privato. Iniziando a scrivere in gioventù, attualmente la sua produzione è composta da ben 11 volumi di poesia racconti brevi, una raccolta di agro e diverse fiabe musicali. Alcune sue composizioni sono state inserite in varie antologie. Maria Luisa Neri, appassionata di musica, si è anche diplomata al Conservatorio in due strumenti. Ama ogni forma d'arte e organizza eventi in campo culturale ed artistico, in particolare in ambito musicale dando spazio soprattutto ai talenti italiani. Socia fondatrice dell'Associazione Culturale da Ischia l'Arte di la Maria Luisa Neri, è anche presidente dell'Associazione Arte del Suonare, tramite cui lei usa affermare che intende favorire ed organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, festival, conferenze, premi, saggi, concerti, musical e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica. Diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non attraverso la realizzazione di iniziative culturali di vario genere, con particolare attenzione al repertorio violinistico, dando vita a stagioni concertistiche di alto livello, a festival musicali e un concorso musicale internazionale, giunto ormai all'ottava edizione. Oltre all'offerta concertistica, l'associazione si propone come luogo di incontro di interessi musicali e culturali, Assolvendo la funzione sociale di crescita umana e civile, ed è impegnata a realizzare la scoperta e la valorizzazione di giovani promesse in campo musicale, sia a livello locale sia in campo nazionale. Santina Amici, laureata in pianoforte presso il Conservatorio di Frosinone, sotto la guida del maestro D'Alessio. Ha seguito un corso di musica d'insieme presso l'associazione La Bottega dei Musici con i maestri Magliocca e Bracchi. Ha svolto un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero collaborando con importanti associazioni musicali. Ha partecipato alla tournée teatrale Chanson des Bilitis, suonando musiche di Debussy, dirette dal maestro Aletta, ottenendo consensi di critiche dalle pagine culturali di importanti giornali, quali Tribune, Curie e Guardia. Ha animato la Messa presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, Chiesa degli Artisti di Roma, sotto la direzione artistica del maestro Anne Resm. Nel novembre 2015 Santina Amici ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei vincitori del premio di poesia 8 milioni 2015 che si è tenuta nell'isola d'Ischia, eseguendo tra l'altro il concerto Meravigliosamente retro con la cantante lirica Paola Occhi. Nel novembre 2019, in duo con la violinista Maria Luisa Neri, ha proposto a Milano due memorabili momenti musicali nell'Auditorium di Mare Culturale Urbano e nell'Aula Magna della SIM, Società di Incoraggiamento Arti Mestieri. Entrambe inserite nel palinsesso di questa stessa manifestazione internazionale Book City come contributi musicali degli eventi proposti dall'Associazione Culturale da Ischia L'Arte Vila.